Ciao cari amici dell'acquario, sono Cleo, astrologa di Astro Center. Il 2021 è stato il vostro anno. Giove e Saturno erano completamente a vostro favore e per fortuna Saturno lo è ancora. Giove, pianeta della fortuna e del successo, vi ha portato novità, occasioni, nuove idee, vi ha aperto nuove strade, portandovi anche in posizioni di rilievo inizio del 2022 Giove transiterà nella vostra seconda casa che è la casa del denaro e del lavoro, una casa che ci parla di concretezza. Come dobbiamo interpretare questo transito? Tutto ciò che vi ha portato il 2021 andrà stabilizzato dal punto di vista economico, quindi i costi da sostenere, i lavori da fare. In questo siete sostenuti da Saturno che si trova ancora sul vostro segno. In primavera Giove si sposterà nella vostra terza casa, che è la casa delle comunicazioni, del dialogo, delle trattative, degli scritti e perché no, delle dichiarazioni d'amore. Lavorativamente sarà il momento di prendere i primi accordi per una nuova attività o un nuovo lavoro. Potreste dovervi spostare da una città all'altra per trovare l'interlocutore giusto. Per chi invece ha un lavoro stabile sarà un buon momento dove le vostre capacità potrebbero farvi guadagnare di più. È un ottimo transito per chi sta preparando la tesi di laurea. Oltre ad aiutarvi con gli iscritti, Giove vi farà essere più attenti e vi aiuterà ad esprimervi meglio. Giove in terza casa vi aiuterà anche con le dichiarazioni d'amore. È un buon momento per mandare quel messaggino o fare quella telefonata che avete tanto rimandato. Questo transito difficilmente combina guai. Quindi, cari amici dell'acquario, buttatevi, è il vostro momento. Dall'autunno, con il ritorno di Giove nella vostra seconda casa, che ricordiamo essere la casa del lavoro e del denaro, l'attenzione si sposta dall'amore di nuovo al lavoro. E sarà il momento per i primi guadagni, quelli tanto sudati sia dal punto di vista economico che professionale. Se vuoi saperne di più ti invito a scoprire l'oroscopo 2022 nella descrizione qui sotto o su astrocenter.it